Bene, allora come annunciato eh, oggi iniziamo no? l'argomento sulle stringhe che è l'ultimo eh, argomento che sta nell'unità 2, l'unità P2 dove parlavamo appunto di numeri e stringhe, abbiamo visto la, volta scorsa, la settimana scorsa le, eh, la rappresentazione dei numeri e soprattutto le operazioni che vengono fatte sui numeri, sui valori numerici, hm? quindi numeri interi, numeri floating point, le espressioni, gli operatori, funzioni matematiche e così via. Eh, oggi dedichiamo eh, la buona parte della lezione a parlare di stringhe eh, Che sono l'altro tipo base del linguaggio Python no? La stringa rappresenta, l'avevamo accennato forse in una prima lezione La stringa è il nome tecnico no, per rappresentare una sequenza di caratteri Quindi una frase, una parola, una sequenza di frasi. Una stringa può essere corta come un carattere solo, x oppure può essere lunga come l'intera Divina Commedia, eh, se ovviamente non abbiamo problemi di, di quantità di memoria disponibile all'interno del nostro programma. Eh, una stringa è, una, è costituita, no, è un testo di fatto costituito da singoli caratteri, quindi una sequenza di caratteri messi uno dopo l'altro, eh, e il carattere è un concetto più ampio e più generale rispetto a quello di una singola lettera. Eh, il, qualunque linguaggio di programmazione di fatto tratta tutti i caratteri eh, nello stesso modo, sia che essi siano lettere maiuscole, lettere minuscole, eh, spazi, lo spazio è un carattere come tutti gli altri: il punto, la virgola, eh, le virgolette, eccetera, eccetera. No? Quindi abbiamo un insieme di, di caratteri possibili che sono tutti quelli presenti sulla tastiera, più altri eh, che diciamo così possono essere usati per costruire questi testi, queste stringhe. Mm? So, sono tutti uguali, siamo noi solamente che diamo un significato alle lettere diverse perché lo usiamo per comporre le parole ma dal punto di vista della composizione della stringa, no, sono tutti assolutamente equivalenti. E lo vedremo quando andiamo a estrarli, a analizzarli e così via. Ehm, noi per costruire una stringa in Python, la possiamo costruire esplicitamente, no, come costante, come literal, literal è il, diciamo così, il nome in inglese per indicare i valori eh, rappresentati come costanti direttamente all'interno del programma. Eh, L'abbiamo già visto, si possono definire eh, usando i doppi apici quindi tra doppi apici o tra singoli apici. Eh, di solito si tende a usare magari l'apice singolo perché è semplicemente meno pesante alla vista, agli occhi, non appesantisce di meno il testo. Um, ovviamente potendo giocare su due tipi di, ap di, ap di apici diversi possiamo giocare, ad esempio se all'interno della stringa ci serve memorizzare il carattere doppio apice basterà che per la stringa complessiva no, usiamo l'apice singolo e così non si crea confusione eh, ovviamente all'interno della stringa non, che, che viene aperta con un apice singolo non potrò mettere un altro apice singolo altrimenti lui capisce che lì voglia finire la stringa ma questi sono dettagli se vogliamo ecco, che cosa possiamo fare sulle stringhe? Okay? Eh, la definizione di stringhe tra virgolette l'abbiamo la già vista, l'abbiamo la già usata ma cosa si può fare? che operazioni hanno senso fare? Beh, sui numeri potevo fare somma, moltiplicazione divisione ma sulle stringhe? l'operazione più semplice che posso fare sulle stringhe è quella di concatenazione concatenazione che si indica con lo stesso simbolo più dell'addizione però quando questo più viene eh, messo, no, us usato come operatore tra due stringhe eh, questi eh, vengono eh, agganciate, concatenate eh, una all'altra e quindi la seconda stringa viene aggiunta in coda alla prima mm? quindi eh, qui c'è questo no, eh, semplice esempio che diceva se io definisco il nome e definisco il cognome poi posso definire una variabile name che è la concatenazione del nome e del cognome mm? allora questa concatenazione qui Uh, innanzitutto impariamo una cosa, eh, nessuna operazione in Python potrà mai modificare una stringa, mai, La, una stringa è un tipo di dato che si chiama immutabile, così come erano gli interi, come erano i numeri, cioè 3 non lo potevo far diventare 4, 3 rimane 3, eh, quindi eh, per so però sulle stringhe vedremo che più, diciamo, è più importante questo concetto. Um, e quindi io non posso, una volta che ho definito first name uguale arry, non potrò mai modificare questo R facendolo diventare più lungo, più corto o altro. Potrò semplicemente però creare dei nuovi valori che si basano su questo di partenza. E quindi la concatenazione di due stringhe fornisce crea una terza stringa, un'altra nuova, che possiamo no, memorizzare qui ad esempio in quest'altra quest variabile eh, name. Se vogliamo vederlo meglio possiamo farlo come sempre sul nostro Python Tutor in cui possiamo vedere cognome scriviamo in italiano dai nome uguale Fulvio cognome uguale corno completo uguale nome più cognome e eh, se eseguiamo questo programma Vediamo appunto che eh, viene definita una variabile di tipo stringa, una seconda, dove è andata? Perché non va avanti? Nome is not defined. Oh, stupido. L'ho fatto in JavaScript e non in Python. Ok. <ride> no, nome. Eh, cognome, e quando torniamo indietro un attimo, prima di eseguire l'ultima istruzione, eh, vediamo che il nome e cognome sono relativi a due oggetti di tipo stringa e quando eseguo la terza istruzione si concatenano queste due, no, due stringhe e se ne crea una nuova che ho chiamato completo, okay? che in questo caso contiene la concatenazione pure semplice, quindi tra la fine della prima stringa e l'inizio della seconda non c'è nulla, infatti questo nome viene tutto appiccicato, tutto attaccato. Se volessi scriverlo diciamo così, in modo più leggibile con uno spazio in mezzo, vabbè a questo punto semplicemente dovrò concatenare tre stringhe, il nome, lo spazio e il cognome. E quindi a questo punto il nome completo risulterà più leggibile, chiaramente più comodo. Quindi stiamo componendo, costruendo una nuova stringa, mettendo insieme pezzettini, quindi concatenando vari pezzettini che arrivano da stringhe diverse. La stringa quindi può avere una certa lunghezza che è eh, variabile eh, e questa lunghezza della stringa per definizione è il numero di caratteri che essa contiene. Per sapere quanto è lunga una stringa basta chiederglielo, basta chiederglielo con una funzione che si chiama len. Quindi se io eh, qua eh, volessi sapere quanto vale la lunghezza eh, totale che è la lunghezza di completo eh, potrei ottenere che la lunghezza len di completo vale 11 perché è il numero di caratteri che è compreso in questa stringa Completo così come l'ho appena calcolata, ok? Quindi una stringa è fatta di un certo numero di caratteri e il numero di caratteri di cui è composta è semplicemente, diciamo così, ottenibile. Non lo devo sapere prima, semplicemente lo chiedo alla stringa, dimmi quanto sei lunga. Um, allora, quando parlo, la domanda di Jacopo sulla chat eh, dice: Attenzione, ma non vuol, vuol dire che non. Uh, non posso modificare uh, nome, la variabile nome non la posso più toccare, chiarisco meglio ciò che ho detto quando ho detto prima che le stringhe sono immutabili. Uh, vuol dire che questa stringa è, Fulvio è immutabile, quindi nessuno potrà mai al posto di questa o mettere una u, ad esempio. Okay? Uh, ovviamente la variabile nome potrò farla diventare qualche cos'altro, io potrò dire che dopodiché nome è uguale a eh, abc e quello che ho fatto è prendere la variabile nome e farla puntare a una stringa diversa non ho toccato né modificato la vecchia stringa che si chiamava Fulvio, semplicemente adesso qua non viene più mostrata perché non c'è più nessuna variabile che si ricorda di lei ma se io mi fossi ricordato con una variabile ricordati uguale nome del nome adesso qua sta diventando complicato, vado passo passo. Ho definito una variabile nome. Ho definito una seconda variabile, ricordati, che è uguale alla precedente. Quindi vedete che le due frecce, ma abbiamo già visto questo meccanismo, che più variabili possono puntare allo stesso valore. Poi io la variabile, poi facciamo le altre cose che abbiamo visto prima, poi a un certo punto alla riga 6 definirò nome uguale a bc. Quindi ciò che sto facendo è ridefinire la variabile nome per farla puntare a una stringa diversa. Ma questa stringa qui non viene toccata, viene conservata, non, viene, non può essere modificata, okay? um, questo concetto lo vedremo molto meglio quando faremo le liste, perché le liste in realtà sono molto simili alle stringhe, ma possono invece essere modificate al loro interno, e questo crea dei problemi in più, quindi di sicuro posso riusare la variabile per farla puntare a qualcosa di diverso, ma non potrò mai dire adesso eh, questa, la terza lettera mettele in maiuscolo. No, dovrò creare un'altra stringa in cui la terza lettera sia maiuscola. Cioè ogni volta che voglio modificare una stringa devo creare una nuova che sia ottenuta da quella precedente, eh, modificata in qualche modo, concatenando qualcosa oppure le altre operazioni che impareremo a fare. Eh, Antonio e Cristian mi chiedono entrambi la stessa cosa, lo spazio conta nella lunghezza? E' certo che conta. Abbiamo appena detto che una stringa è fatta di caratteri di tipo diverso, alcuni tipi sono gli spazi. Alcuni tipi di questi caratteri. Quindi, se io come nome più cognome ci aggiungessi in mezzo uno spazio, vedete che la lunghezza a questo punto diventa 12, perché conta come tutti gli altri. Se non fate attenzione e mettete tre spazi, qui, questi conteranno come tre. Okay? Lo spazio è un carattere come tutti gli altri. Lo spazio tra due stringhe eh, lo mettiamo semplicemente no, concatenando. Io qui sto, adesso fatemi togliere questo abc, e questo ricordati che ci era servito per spiegare un concetto. Ehm, quando io voglio creare, come qua, lo spazio tra il nome e il cognome, io ho come mattoncini stringa che devo usare, il nome, il cognome, e voglio creare una nuova stringa che in realtà sia composta da tre mattoni. Una stringa col nome, una stringa che contiene un solo spazio, e una stringa col cognome. Allora, quindi sto concatenando, lo vedete qua nella riga 3, tre stringhe, nome, la stringa che contiene un solo spazio, cognome. Quindi in questo caso aggiungo questi tre. Eh, Fabrizio mi dice, ma tu potevi già mettere lo spazio qua davanti? Eh, va bene, certo che potevo, eh, però non sarebbe più stata il mio nome, perché il mio nome non contiene lo spazio dentro, Ok? Eh, lo spazio lo mettiamo semplicemente come separatore quando mettiamo insieme nomi diversi però certamente se io avessi messo uno spazio qua eh, nella stringa in questo caso ne sarebbero venuti fuori due perché qua eh, ovviamente ne ho aggiunto un altro in mezzo però avrei avuto questo spazio sempre tra i piedi no? anche qui, vedete che c'è questo spazio qui dice, ma qua c'entra questo spazio, togliamolo no? non fa parte del nome quindi è bene tenere separato quello che è il dato rispetto a quello che è l'estetica che devo usare quando devo stampare il dato, in questo caso questo piccolo umile spazio. Ecco, facciamo attenzione, eh, giustamente Alessia eh, mi ha sollevato l'attenzione, su questa strana stringa, apice, spazio, apice. No, ma io se io qua scrivessi asterisco, funziona uguale, eh? funzionerebbe esattamente nello stesso modo, semplicemente scriverebbe Fulvio, asterisco, corno all'interno della, della stringa. Lo spazio è un carattere come tutti gli altri, semplicemente non si vede, quindi a volte può dare un po' di confusione nel testo, in particolare la confusione la aumentiamo un pochino perché c'è anche una stringa eh, di tipo particolare che è la cosiddetta stringa vuota, perché ci sono anche stringhe che non hanno nessun carattere dentro, che non contengono nessun carattere, con stringhe che hanno lunghezza 0, voi vi fanno una testa così di analisi matematica, quindi sapete che ci sono insiemi vuoti, è no? qui la stessa cosa, un insieme, o una, in questo caso una, una sequenza, una stringa che contiene esattamente zero caratteri la stringa vuota si rappresenta con aperte virgolette e chiuse virgolette subito senza lo spazio in mezzo oppure aperte virgolette singola e aperta e chiusa senza spazio in mezzo ok eh, la stringa vuota ha il ruolo che ha lo, nel, nel mondo delle stringhe ha il ruolo che ha lo zero no? nel mondo delle, dei numeri ovviamente quindi eh, Massimiliano che mi dice a cosa serve la stringa vuota? serve tanto quanto serve lo zero serve come elemento neutro per la dedizione come punto di partenza quando devi fare delle somme delle accumulazioni come valore speciale che ti indica qualche condizione il fatto che i dati sono finiti eccetera eccetera mm? ma questo ovviamente le vedremo tutti bisogna solo fare attenzione a non confondere la stringa vuota, se io dimenticassi lo spazio, qui avrei rappresentato una stringa vuota, apice-apice, e vedete che infatti il nome è tutto appiccicato continuamente. E lo spazio, invece, la stringa con lo spazio in mezzo è diversa dalla stringa vuota, perché la stringa con lo spazio, attenzione, contiene, quante, qual è la lunghezza della, di una stringa che contiene uno spazio vuoto? Pardon, 1. Spazio è lunga 1, mentre invece la stringa vuota, se chiedo la sua lunghezza, sarà ovviamente 0. E sono diverse, le mettiamo incolonate così le vediamo meglio. La funzione len conta il numero dei caratteri, sì. Non ho capito la domanda perché cos'altro cos dovrebbe contare? Solo il numero, il numero di tutti i caratteri, compresi gli spazi, compresi le lettere, compresa la punteggiatura, eccetera, eccetera. Tutti i caratteri che sono contenuti nella stringa l'unico scopo della funzione length ok um... allora una nota solamente sul più l'operatore più l'abbiamo già usato per sommare dei numeri 3 più 5 fa 8 ma anche per stringhe: nome più cognome fa il nome completo anzi con lo spazio in mezzo quindi vuol dire, è eh, un termine complicato, che si chiama over, operator overloading, cioè un operatore viene in qualche modo sovraccaricato, vengono dati più significati allo stesso simbolo, allo stesso operatore. E poi sarà il linguaggio Python a capire di caso in caso quale, eh, quale, eh, qual è il caso, no, qual è l'accezione la, la, eh, nella quale lo stiamo usando in questo momento. Hm? Eh, quindi ad esempio, eh, se io scrivessi, eh, prendiamo una console di python qua sotto così cambiamo gli strumenti, ci abituiamo a usarli tutti se io faccio 3 più 2 lo sappiamo già che fa 5 se io faccio ciao più punto esclamativo sappiamo che fa ciao punto esclamativo ma se provassi a fare ciao più 2, cosa salta fuori? quindi se io mescolassi una stringa e un numero salta fuori un errore no? che mi dice attenzione che tu puoi solo concatenare stringhe con stringhe non puoi concatenare stringhe con interi e quindi sono mondi separati l'operatore più fa la somma di numeri tra numeri interi o numeri floating point fa la somma aritmetica tra stringhe invece fa la concatenazione <coughs> per evitare diciamo, confusione mescolare i due mondi in questo caso non è possibile ma sarà... Interessante la domanda di Alessandro che dice, ma io posso usare il len per calcolare quanto è lungo un numero, cioè ad esempio il len di 1234, lui vorrebbe che fosse 4, no? per dire, ah, sarebbe la lunghezza di eh, un, eh, un, quante cifre decimali eh, composto un numero. E la risposta ovviamente no, no, perché quello che dice, attenzione, che gli interi non hanno lunghezza cioè gli oggetti di tipo intero non hanno nessuna proprietà che ne rappresenti la lunghezza però si può, fare, si può fare ci si può fare prendendo quel numero intero in qualche modo quindi questo stringa più numero intero abbiamo capito che fa errore Si eh, può fare se guardiamo questa slide qua due slide dopo e quindi prendiamo il numero e lo convertiamo in stringa eh, e quindi possiamo scrivere allora, attenzione a Christian Se mettessi gli apici lo calcolerebbe no. no non, non cado a questo trucco perché... Un attimo che non trovo più... Ok, il cursore. Se io mettessi gli apici, non sarebbe più la lunghezza di un numero, ma sarebbe la lunghezza di una stringa. È chiaro che vale 4. Allora, non facciamoci fregare dalle costanti. Diciamo che il nostro numero n vale 1234. E vogliamo sapere di quante cifre questo è composto. Allora, len di n non si può fare, perché è un intero. Se metto gli apici len di n, così ovviamente non, non funziona, perché mi farebbe la lunghezza della stringa che contiene il carattere n, che non c'entra nulla con la variabile n, col valore numerico della variabile n. Infatti in questo caso len si può fare, ma vale 1. Okay? Um, quello che possiamo fare... E, eh, quindi, attenzione, eh, il discorso di mettere gli apici, come anche Angelo mi dice, ma se io scherzi ciao più due, due tra virgolette, eh, certo che lo legge come stringa, hm? ma sarei, ricadrei di nuovo nel caso, no? come diceva qua il prima, torniamo indietro, se io questo 2 fosse un 2 tra apici, ovviamente me lo fa, perché è una stringa che casualmente contiene una cifra numerica però questi giochini qua non funzionano se avete dei casi come questi, in cui il valore che volete stampare non è una costante che scrivete, ma è dentro una variabile che vi è arrivata da calcoli precedenti. Quindi, eh, sicuramente, sì. allora se io ho un... distinguiamo bene, n uguale 1, 2, 3, 4, e, che ne so, t uguale apice 1, 2, 3, 4. Sono due cose diverse, ok? Nel primo caso n, lo vediamo qua, è una variabile che punta a un valore intero 1234. Nel secondo caso t è una variabile che punta a un valore stringa, che è una stringa di quattro caratteri, i cui quattro caratteri sono un 1, un 2, un 3 e un 4. Sono due cose diverse. Si, eh, supportano operazioni diverse, cioè n più 1 lo posso fare, t più 1 non lo posso fare t più, più, spa, più punto lo posso fare, eh, n più punto come stringa non lo posso fare. Sono due mondi diversi, ok? Il Python non si confonde, lui sa se è un intero o se è una stringa. Però posso fare qualcosa in più. Eh? Ho delle funzioni che mi permettono di convertire l'uno nell'altro e viceversa. Ok? Ehm, quindi, ad esempio, la funzione str... Converte in stringa qualche cosa che non lo era, quindi ad esempio un numero intero o un numero decimale. Quindi, se io facessi, noi avevamo n che era un numero, okay? se faccio str del, di n, mi viene fuori tra apici, non n, non viene apice n è apice, ma viene apice il valore numerico rappresentato a un carattere dopo l'altro, chiuso apice. Quindi la stringa che corrisponde al valore numerico di n, in questo caso coincide con la stringa t, ma t l'avevamo messo a mano, sappiamo noi che era uguale. In generale, str, se io avessi un numero n uguale, prendiamo un numero diverso che non conosciamo, n per n, via. facciamolo no, facciamo il quadrato che è un numero strano, e voglio sapere di quante cifre è composto questo quadrato. Allora, posso innanzitutto prendere il mio n. E con la funzione str farmi calcolare la stringa che è composta dai caratteri, dalle cifre che servono per descrivere eh, i, i, in, il numero corrispondente a n. Quindi in questo caso, questa str di n sarebbe questa. E qual è la sua lunghezza? Beh, glielo chiedo. Uh, Leng di str di n. Quindi n è un numero intero, str di n è una stringa che contiene carattere dopo carattere la rappresentazione di quel numero intero. A questo punto se questa è una stringa posso chiederle qual è la tua lunghezza. In questo caso è 7. E se li contiamo sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caratteri e coincidono con le sette cifre decimali del numero n, perché str ha convertito le cifre decimali in caratteri, così come l'abbiamo chiesto. Quindi è possibile passare da numeri a stringhe e viceversa, eh, però bisogna sempre fare attenzione di se il dato su cui stiamo lavorando è un dato numerico o è un dato testuale. Mm? Um... Altre operazioni? Ah, l'operazione invece che ci siamo, eh, c'è anche l'operazione inversa rispetto a quella str, che è la funzione cosiddetta int, che prende invece una stringa e la analizza per estrarre un numero intero in essa contenuto, in essa rappresentato, oppure un numero reale in essa rappresentato. Quindi possiamo fare l'operazione inversa a quella che facevamo prima, quindi se noi avevamo il nostro t che era una stringa e quindi non potevo fare, l'abbiamo visto prima, non posso fare t più 1, perché 1 è un numero, però potrei calcolare int di t. Cioè, lui gli dico, senti, prendi questa stringa e estraimi il numero intero che c'è scritto lì dentro, e lui mi dirà 1, 2, 3, 4, vedete che è sotto forma di numero. E quindi di questo, ad esempio, possiamo fare più 1. Quindi la funzione int restituirà eh, sempre un numero intero ottenuto leggendo il contenuto della stringa. Però mentre str si può sempre fare, perché io qualunque numero lo posso scrivere come stringa, non posso fare il contrario, perché io se io scrivo int di ciao, cosa mi deve dire? E io gli sto chiedendo, senti c'è una stringa, questa stringa contiene ciao, e convertimela in numero intero. E che vuol dire? Cioè ciao non è un numero, quindi non ti posso dare un numero intero che il cui valore sia uguale a, alla stringa, e infatti mi dirà che ehm, in questa stringa ci sono, il messaggio è scritto in modo strano, ma vuol dire che ci sono dei caratteri, eh, cioè, la, la, cioè il parametro della funzione int non è valido, non sono dei caratteri validi in base 10, cioè in base 10 c, i, a, o non sono, eh, cifre, eh, non sono delle cifre della base 10, e quindi non si può convertire, e mi dà un errore chiaramente. Hm? La stessa cosa capita con float, se io facessi float di t mi istituisce 1,2,3,4,0 1, 2, perché è un floating point, non è un intero, eh, però se provassi a fare float di x eh, mi dice che eh, ovviamente x non è una cifra ragionevole. Mm. Eh, nota e la vediamo dopo, sono altre funzioni che fanno quel lavoro, si chiama ord, non, non int. Qui lo legge semplicemente leggendo i singoli caratteri. La differenza tra float e int è che int rappresenta solamente numeri interi, positivi e negativi, float rappresenta numeri anche frazionali, numeri così, diciamo reali, anche se reali non sono perché i numeri reali sono infiniti e nel computer non si può memorizzare nulla di infinito. Quindi se voglio elaborare solamente numeri interi, saranno degli int. Se invece può, possono avere una parte frazionaria, eh, li rappresenterò come float se evoco int per una stringa che contiene solo un numero decimale in che modo converte? Quindi tu mi dici voglio fare int di eh, 0.7 e fa. Eh, cosa ho fatto che non va? Ah, eh, si arrabbia perché eh, il punto non è un possibile carattere. Nelle che, che può essere usato per rappresentare un numero intero io con float lo posso fare sicuramente ops, perdono slot di 0.7 lo posso fare e mi dà 0.7 ma l'int di questa stringa qua l'abbiamo visto prima mh, ci arrabbia un pochino perché dice, guarda, eh, se vuoi un intero se mi dici che dentro questa stringa c'è scritto un numero intero e io trovo il punto decimale ti dico che è sbagliato in realtà quello che posso fare è questo se vi serve è questa operazione qua che dovrebbe funzionare int di float di 0.7 no, cosa sta succedendo qua? io ho preso lo 0.7 questa è una stringa che, dentro la quale è scritto il numero del floating point con la funzione float l'ho convertito in numero reale e poi a questo punto la funzione int l'ho pass chiamata passandogli un numero reale. Allora noi abbiamo già visto la settimana scorsa che l'int passato su un numero reale ti restituisce eh, il valore intero ottenuto per troncamento, troncando il valore del numero reale. Però int non ha mai visto una stringa in questo caso, avrà visto un numero reale che valeva 0,7 come numero reale e ovviamente l'ha troncato a 0. Mm? Sono tutti giochini così. Eh, sembrano strani all'inizio, ma poi devo dire che non, ne, programmando normalmente non, questi problemi difficilmente ce, ce li facciamo. Ce li facciamo quando leggiamo dei dati dall'utente. I dati dall'utente arrivano sempre sotto forma di stringa e noi dovremmo estrarci magari dei valori numerici. Eh, L'altra operazione che è facile da fare con le stringhe, è, stranamente, è una moltiplicazione. Dice che cosa vuol dire moltiplicazione? Beh, in Python è un po' di linguaggi in cui puoi moltiplicare una stringa per un numero intero e quello che ottieni è la stringa ripetuta, quindi se io ho una stringa eh, ciao e la moltiplico per 4, quello che mi dà è una stringa in cui viene ripetuta 4 volte eh, la stessa, lo stesso valore di questa stringa, quindi se volessi fare una, una riga di 20 asterischi, faccio apice, asterisco apice per 20, e se sono pigro non voglio premere 20 volte l'asterisco posso ottenere questa ma ovviamente al posto di 20 può anche se c'è una variabile e quindi posso creare delle sequenze di lunghezza variabile non è molto utile se non spesso magari per motivi estetici eh, perché devo farlo io ciao per cento che avete anche voi Python eh, ok ok eh, le stringhe però sono un, dato, un tipo di dato che, eh, come dicevamo, eh, contiene dei caratteri. Quindi è una cosa di più. Ehm, non è un dato semplice, non è un dato singolo. Ehm, dovremmo ehm, riuscire anche a accedere, a riconoscere no, i singoli caratteri all'interno della stringa. Quindi finora abbiamo preso la stringa e... L'ho solo potuta aggiungere ad altre o moltiplicare per altre oppure convertire, quindi facendola uscire dal mondo delle stringhe. Ehm, invece eh, può, essere, può essere utile analizzare il contenuto della stringa stessa, cioè, ad esempio, mi chiedo: una stringa contiene uno spazio. Boh, sì, no, quali caratteri contiene? So che contiene sette caratteri. La leng mi dice che ha sette caratteri. Ma quali sono questi caratteri contenuti nella stringa? Allora, esiste l'operazione di indicizzazione che mi permette di andare ad estrarre, a pescare il singolo carattere all'interno di una stringa. Ogni stringa eh, di una certa lunghezza ha eh, implicitamente numerati i caratteri che sono al suo interno. Quindi qui fa vedere Charles here è una stringa che è a lunghezza 10. Okay? Que se la contate sono 10 caratteri. 5 per la parola chars, 1 per lo spazio e 4 per la parola here. Questi 10 caratteri hanno una posizione che è implicitamente numerata con i numeri che vanno dal 0 al 9. Quindi il primo carattere di una stringa ha sempre la posizione 0, il secondo carattere ha sempre la posizione 1, il terzo carattere ha sempre la posizione 2 e così via, fino all'ultimo carattere che... Sarà associato alla posizione, il cosiddetto indice di posizione, che è uguale alla lunghezza meno 1, chiaramente, se comincio a, eh, a contare da 0. Hm? Chi arriva dal C lo riconosce come un vettore indicizzato da 0. Hm? Eh, esattamente il principio è lo stesso. E quindi noi possiamo andare a eh, estrarre il singolo carattere usando un operatore di indicizzazione, appunto, che eh, si eh, scrive con le parentesi quadre, quindi indico il valore dell'indice tra parentesi. Quindi se io avevo il mio nome, che era Fulvio, con la F magari mettiamo la maiuscola, so che la lunghezza di questo è 6. Voglio sapere il primo carattere, nome di 0, è. F in questo caso, la F maiuscola nome di 1 è la U minuscola poi se la lunghezza è 6 io so che nome di 5 sarà l'ultimo che è la O piccola e nome di 6 non esiste Perché poiché ha 6 caratteri, caratteri la stringa questi occuperanno le 6 posizioni numerate dallo 0 al 5 se provassi ad accedere alla posizione 6 Python mi dice attenzione che l'indice della stringa è fuori dall'intervallo consentito e quindi stai cercando di accedere a un carattere che non c'è con un valore di un indice che è al di fuori dell'intervallo permesso dell'intervallo consentito quindi non è possibile ehm, fare questo allora se io volessi potrei scrivere il mio nome che ne so, combinando in modo diverso le lettere, nome di 5 più nome di 4 guarda ci divertiamo più nome di 3 non ci divertiamo tanto perché dopo un po' diventa noioso no? nome di 2 più nome di 1 più nome di 0 e nome 2 quindi sarà il mio nome scritto al rovescio quindi ho preso eh, la mia stringa che era nome che era composta di 6 caratteri Nome di 0 è il primo, nome di 1 è il secondo, nome di 5 è l'ultimo. No? Matteo mi dice, ma cosa, cosa vuol dire l-1? Beh, Visto che la parola ha lunghezza 6, i caratteri sono posizionati in posizioni i cui gli indici vanno dallo 0 al 5. Perché, poiché parto a contare da 0, il numero 6, cioè il valore della lunghezza, sarebbe già il settimo carattere. Okay? Se io ho 6 elementi li sono contati indicizzati da 0 a 5 quindi poiché len è 6, 6 1 fa 5 l'ultimo carattere è sempre nella posizione len 1 quindi l'ultimo carattere è sempre nella posizione nome di len di nome 1 abituiamoci a comporre tranquillamente questa espressione. una volta che abbiamo capito che len di nome è un numero 6, 6 1 fa 5 e metto questo 5 tra le parentesi graffe e mi darà il nome, la, il carattere le parentesi graffe mi indicizzano la stringa che mi danno un carattere, quale carattere quello la cui posizione è l'ultima um, la, okay, la stringa vuota non ha indici mh? perché poiché la regola ci dice che l'indice deve essere tra 0 e len-1 lunghezza meno 1 la stringa vuota ha lunghezza 0 e quindi praticamente non potresti avere nessun indice compreso tra 0 e 0 meno 1. Eh, quindi non è possibile indicizzare la stringa vuota. Se io ho la stringa vuota qualunque indice non va bene, cioè anche solo l'indice 0 eh, mi dà out of range. Mentre io, se avessi la stringa che contiene uno spazio, eh, la prima posizione ha un carattere solo. Il primo carattere di questa stringa è se stesso. Quindi il primo carattere della stringa è ha indice 0 l'ultimo carattere ha eh, indice len-1. Ehm, allora, torniamo al nostro esempietto di nome 2. Quello che ho fatto è, è prendere i vari caratteri della stringa e li ho ricombinati in un ordine diverso. Quindi ho costruito una stringa nuova eh, che mette insieme le lettere in, modo, in ordine diverso della, eh, della stringa precedente. Uh, questo questa è un'istruzione che non ci piace tanto, no? non ci piace tanto per due motivi, il primo motivo, ma lo impareremo la settimana prossima, è che questo funziona se la stringa è lunga 6 caratteri, ma se la stringa fosse lunga 7, se fosse lunga 8, beh dovrei avere una sommatoria che è diversa ogni volta, no? e quindi non è generale, non è generalizzabile questa scrittura, se la stringa avesse un nome solamente di 4 caratteri, allora... Eh, questi due eh, darebbero errori sia il 5 che il 4 se la stringa ha 4 caratteri valgono solamente gli ultimi 4 mm? quindi dovremmo imparare ovviamente a generalizzare queste cose eh, oppure eh, come dice Sebastiano magari ci sono delle funzioni che già fanno questo di suo ma ehm, ho fatto questo esempio sia per giocare un pochino sia anche per ribadire che io posso data una stringa estrarre dei pezzi e costruire una nuova stringa nome 2 diversa, il cui valore è diverso. Ciò che, non posso fare, ciò che non posso fare è una cosa di questo genere. Nome di 0 uguale g. Cioè, qui sembrerebbe, cosa invece, attenzione che lo posso fare in molti altri linguaggi di programmazione, ma non in Python, non con le stringhe, assegnare un nuovo, diverso valore, ok? a eh, una posizione esistente della stringa. Se io volessi eh, modificare questa stringa sostituendo alla f una g, mi verrebbe da dire, vabbè, visto che il nome di 0 rappresenta il primo carattere e lo posso usare, lo posso stampare, eccetera, potrò anche modificarlo. Ecco, no, ecco, in questo è il punto in cui si diceva che le stringhe non sono eh, modificabili, sono valori immutabili. Una volta che la stringa l'ho fatta, eh, la, ehm, Rimango diciamo così, eh, con quel valore per fare una stringa di quel genere. Dovrei scrivere e costruirle un, una nuova eh, mettendo G più i caratteri precedenti che c'erano nella stringa. Adesso che non sappiamo ancora usare i cicli, eh, mh, lasciamo un attimo in sospeso questo discorso, ma eh, altrimenti, ovviamente, molte di queste operazioni in cui devo prendere i caratteri, aggiungerli, toglierli in un ordine o nell'altro si fanno molto più comodamente appena impareremo a programmare quei cicli, ma per ora concentriamoci sulle, sulle stringhe. Okay? Ehm, allora, questo è un altro esempio della, della stringa R, come è rappresentata. Abbiamo visto che eh, se io eh, provo ad accedere a una stringa di tre caratteri con l'indice 0, 1, 2, mi darà i primi tre caratteri se provo a accedere con l'indice 3 mi darà un errore di out of range no? questo è ciò che abbiamo appena visto ehm, interattivamente e analogamente ho preso anche la stessa g scusate ho fatto lo stesso esempio della slide non l'ho fatto apposta eh, ci fa vedere che non è possibile invece modificare il valore di un carattere una volta che la stringa è stata creata okay? questo eh, impareremo a costruirlo però un pochino più avanti quando avremo degli operatori un pochino più comodi e non saremo obbligati a lavorare carattere per carattere. Ok, questa è la tabellina riassuntiva eh, che ci dice essenzialmente le stringhe le posso definire, le posso sommare, posso calcolare la lunghezza e posso estrarre un singolo carattere. Mm? Sono le quattro operazioni di base. I caratteri, che cosa sono a loro volta? Mm? Ehm, qualcuno ha citato già prima questo concetto, Uh, i, co i computer lavorano solamente come numeri l'abbiamo detto la prima volta la prima lezione e quindi ogni volta che io uh, presento un'informazione che non è numerica questa a sua volta no, viene rappresentata indirettamente attraverso uh, dei numeri uh, per dire ogni carattere che noi scriviamo ha un corrispettivo numerico che è il valore numerico nascosto interno uh, che è convenzionale che viene usato per rappresentare quel numero. Ad esempio, la G di prima che volevamo mettere, questa è una tabellina di un codice cosiddetto ASCII, questo, è un codice che, questa, questo codice qua risale agli anni 70, no? quindi è, è decisamente più vecchio di, di molti di voi, probabilmente dell'età dei vostri genitori giù di lì, eh, come, come, come generazione, diciamo così, e. All'epoca, quando hanno costruito i primi computer, hanno detto, ok, dobbiamo rappresentare le lettere. Eh, va bene, però noi dobbiamo decidere la lettera A a quale numero corrisponde, perché ogni lettera dovrà corrispondere a un numero. La lettera B a quale numero corrisponde, la lettera C a quale numero corrisponde. Eh, si sono messi e abbiamo fatto una tabella. Um, questa tabella ASCII eh, sta per American Standard Code for Information Exchange, cioè codice standardizzato americano per lo scambio di informazioni. E il fatto che la A stia per americano eh, lo vediamo perché qui ci sono solamente le lettere dell'alfabeto inglese, quindi neanche morti troverete una lettera accentata o altri tipi di caratteri hm, che, non sono, che non vengono usati diciamo nel linguaggio americano. Però al di là di questo, questa tabella viene usata ancora oggi e quindi la G maiuscola è associata al numero 107. Qui ci sono queste varie, scusate, ho sbagliato, il numero 71. Hm. Qui queste varie colonne sono perché il numero è rappresentato in base 10, in base 16 o in base 8, ma serve per, se vogliamo, se vogliamo fare dei conti, lavorare con i bit, qualcosa lo vedremo più avanti, ma in questo corso non ce ne occupiamo. E quindi in questa tabella ASCII ci sono lo spazio, è un carattere come tutti gli altri, vale 32, la maiuscola è un carattere come tutti gli altri, vale 65, la minuscola vale 97, eh, vedete che la maiuscola e la minuscola sono due lettere diverse, quindi hanno due codici diverse che le rappresentano e poi ci sono anche i vari segni di punteggiatura il due punti, l'aperta quadra la chiusa graffa, eccetera eccetera ciascuno di questi simboli ha eh, un corrispettivo numerico eh, che adesso vediamo in python come si può leggere e, e, e scrivere, ok? come si può accedere i primi 32 caratteri non sono utilizzabili, nel senso che sono codici di controllo eh, uno in particolare ci piacerà perché è il codice 10 che è quello che manda a capo né? new line in python lo scriviamo come barra n vabbè questo è un dettaglio gli altri sono codici che praticamente non corrispondono a nessun carattere visualizzabile questo per quanto riguarda la tabella ASCI ma eh, per fortuna dagli anni 70 no? da 50 anni fa quasi eh, ad oggi eh, ci si è resi conto che ovviamente non si può fare tutto semplicemente con l'alfabeto americano e eh, per fortuna è possibile, la eh, diciamo, cosa è evoluta e si sono definite delle tabelle di codici molto, molto più ampie, che siano in grado di rappresentare eh, tutti gli alfabeti del mondo praticamente. E questo codice viene chiamato appunto Unicode, ehm, e all'interno del codice Unicode c'è essenzialmente tutto. Vedete che questo è un sito dei tanti, ce cioè ne sono diversi, che fa vedere la tabella Unicode e fa vedere che i primi. I primi 128 posizioni praticamente coincidono con quelle della tabella ASCII, Questo qua è un eh, 65, come abbiamo visto prima la maiuscola, un 97 la minuscola e così via. Quindi fino a qui eravamo negli anni 70, poi siamo andati avanti e hanno aggiunto dei codici per le lettere cosiddetto alfabeto latino, latino in senso lato, quindi diciamo così tutte le lettere che sono basate sull'alfabeto latino, comprese quelle dell'est Europa eccetera quindi con i vari accenti di varie tipologie si sono aggiunte queste e poi, e ce ne sono già molte poi hanno aggiunto dei simboli poi c'è il cirillico e poi oltre al cirillico ci sarà da qualche parte l'alfabeto greco e da qualche altra parte ci sarà l'alfabeto questo è, come si chiama, l'ebraico e poi c'è l'arabo e poi ci sono i vari alfabeti idografici più avanti e Unicode ha centinaia di migliaia di caratteri diversi okay? in tutte le lingue del mondo uh, Python usa questo alfabeto okay? quindi in una stringa in Python potete tranquillamente utilizzare le lettere accentate dei simboli sì, lo uso, ci sono anche delle estensioni in cui ci sono alcuni emoji uh, definite come, direttamente come caratteri Unicode e quindi è possibile è possibile inserire un qualunque carattere e viene trattato come tutti gli altri caratteri all'interno delle stringhe no? quindi noi nel nostro, nel nostro programma potremmo avere una stringa eh, che, ne so, che contiene che ne so, un cuoricino adesso chiaramente il cuoricino bisogna andarlo a prendere però io sono su Windows quindi con il tasto Windows punto salta fuori il selettore delle icone, posso, delle emoji posso cliccare sul cuore e, e questa qua diventa tranquillamente una, una variabile eh, nel, mio, nel mio programma no? un valore di una stringa eh, oppure potrebbe essere anche qualcosa di più prosaico non so, lettere accentate eh, c'è ad esempio per scrivere c'è con la e accentata pardon, devo mettere le virgolette doppie perché ho usato un apice singolo ok, eccola qua anche la lettera accentata eh, è, è accettabile eh, per scrivere la E maiuscola si, usa, si può usare alt con un numero, questo numero corrisponde non no, in realtà corrisponde a una, una tabella diversa che era quella della Microsoft, non esattamente quella di Unicode eh, però se su, su Windows, questo Windows punto vi permette di avere tutte anche qua ci sono tutti i vari simboli matematici e dovrebbero essere da qualche parte anche comprese le lettere accentate eh, Ehm che, che codice corrisponde a questo cuoricino, a questo codice Unicode? Mm? Quindi noi possiamo nei nostri programmi usare tutti questi caratteri senza nessun problema. Python è un linguaggio che già integra tutte le stringhe, anche se usiamo solamente lettere più semplici, lui le rappresenta comunque facendo riferimento alla tabella Unicode. Come facciamo a scoprire questo codice numerico se mai ci dovesse servire? Eh, lo, lo possiamo fare con due eh, funzioni, che sono ORD e CHR. Adesso non confondiamole con int str. Int str, l'abbiamo vista prima, data una stringa int, estrae il valore intero che c'è scritto dentro numero per numero, cifra per cifra, str, dato un numero intero, crea una stringa che una volta stampata rappresenta quel numero intero lì. Orde e chr invece lavorano su singoli caratteri e mi danno rispettivamente il codice numerico corrispondente al codice unicode di quel carattere, oppure eh, il Costruiamo il carattere, quindi una stringa, partendo dal valore unicode di essa. Esempio, noi avevamo il cuoricino, quindi il carattere x di 0 è il cuoricino. Qual è il codice unicode numerico che rappresenta questo? Beh, semplicemente uso la funzione ORD per farmelo dire. E in questo caso è 10.084. 10.084 è il codice Unicode del cuoricino e invece il carattere che corrisponderà al 10.085 è quello che è vicino? Beh, sarà un cuore girato al contrario. Chissà perché, vabbè, chi ha fatto Unicode a un certo punto ha dato dei valori ai, ai dati, eh, diciamo così, in modo arbitrario, che però a questo punto oramai è diventato standardizzato. Allora, ORD e CHR lavorano sul singolo carattere. Hm? un singolo carattere, e convertono da carattere, cioè da stringa di un carattere solo, a codice numerico Unicode, oppure da intero, oppure dal numero intero che rappresenta un codice Unicode al carattere corrispondente. Qui abbiamo fatto le cose strane con i cuori, ma ovviamente se facciamo il nostro 65 salterà fuori la a maiuscola, questo ovviamente eh, continua anche a funzionare per i numeri, diciamo così, più semplici, cioè per i caratteri più semplici. Allora, questo può tornare utile quando dobbiamo manipolare un po' queste cose eh, altre cose che possiamo fare con le stringhe eh, ce ne sono parecchie però dobbiamo un attimo imparare una sintassi nuova una sintassi in più cioè noi siamo stati abituati finora a usare delle funzioni eh, int, str, print, vabbè è una funzione anche lei eh, str, l'ho ord, chr, len, la lunghezza e hanno una sintassi funzionale, quindi funzione, aperta tonda, argomento, chiusa tonda e mi danno un risultato però eh, in python esistono molti tipi come in molti linguaggi, molte tipologie di, eh, di dati diversi adesso noi stiamo appena toccando la superficie di python eh, e quindi non è detto che tutte le funzioni si possono applicare a tutti i tipi di dati cioè ci sono funzioni che, ha senso che hanno senso solamente sui, eh, sulle stringhe allora, non avrebbe senso definire una funzione che tu in teoria la puoi richiamare su qualunque cosa, se in realtà lei ha senso solamente sulle stringhe. Allora, mh, qui non, non vi sto a spiegare il concetto di programmazione ad oggetti, eh, eh, che fa sì che legato ad ogni tipo di dato, noi abbiamo conosciuto i numeri e le stringhe, legato ad ogni tipo di dato, siano definite delle operazioni, che si chiamano metodi, che valgono solamente sugli oggetti di quel tipo. Quindi dei metodi che valgono solamente sugli oggetti di tipo stringa, ad esempio. Vi ho detto in un secondo una cosa che richiede un anno, eh, ma non ve l'ho detta in realtà. Eh, L'unica cosa che ci serve è capire che a volte le funzioni che dobbiamo chiamare su un oggetto hanno una sintassi diversa che sono il nome della variabile punto il nome del metodo. Chiamiamo metodo ma alla fine è la stessa cosa di una funzione. Ok? Quella che ho prima ho chiamato funzione, qua la chiamo metodo perché la uso in modo diverso. Ad esempio, per farla pratica, eh, se name è una stringa, è un, tutti gli oggetti di tipo stringa, tutte le stringhe, hanno il metodo che si chiama upper. Questo metodo upper converte in maiuscolo la stringa stessa. Questa non è una funzione, quindi non scrivo. Allora se la mia stringa è nome era questo Io non scrivo upper di nome Non funziona La funzione upper non è definita okay? Perché upper è un metodo E quindi funziona nello stesso modo di una funzione Ma si scrive al contrario Nome Aperta e chiusa tonda Quindi qui tra le parentesi tonde non devo più mettere la stringa da convertire in maiuscolo perché la stringa l'ho già messa prima del punto userò questa sintassi strana in cui ho variabile punto metodo e poi tra parentesi se servono potrò mettere altri parametri in questo caso non servono e quindi mi restituisce non mi modifica la stringa nome immutabile quindi vedete che la stringa nome continua a valere uguale Fulvio ma mi crea, mi restituisce una nuova stringa ottenuta prendendo quella precedente e convertendo ogni singolo carattere nella sua versione maiuscola. Quindi dobbiamo solo abituarci. Quando parlo di una funzione, la uso con questa sintassi. Nome della funzione, parametri tra virgolette. Quando parlo di un metodo, invece, la uso con questa sintassi, con la sintassi punto. Tra l'altro, se vedete nel, nell'ide dentro PyCharm, quando iniziate a scrivere il punto lui comincia a suggerirvi tutta una serie di metodi che puoi applicare a quella variabile, lui un pochino cerca di capire che questa variabile sa che è una stringa, quindi ti propone i metodi eh, che ehm, sono permessi per, eh, per le stringhe per valori di tipo stringhe, tra cui man mano che scriviamo ci sarà anche upper ci sarà anche lower eccetera mm. um. scusate c'è qualcuno che, si, che dice che ci sono ah no ok è tornato a posto okay. che tipo di parametro potremmo mettere all'interno delle parentesi eh, dipende dalla, eh, dal metodo quindi ci sono alcuni metodi ad esempio li vediamo qua ma li vedremo tra un attimo anche che richiedono parametri aggiuntivi eh... Tipo, ad esempio, se io devo unire più stringhe con un carattere separatore, allora un parametro sarà il separatore da usare. Ma andiamo per gradi. Eh, la cosa che non dobbiamo dimenticare è che comunque qui è una, stiamo chiamando una funzione, quindi servono le parentesi tonde. Se vi dimenticate le parentesi, lui non fa nulla. Quindi scrivere il nome di un metodo senza le parentesi per farlo eseguire, per farlo partire, eh, non fa nulla. Questa operazione semplicemente mi dice guarda, Ah, sì, che cos'è upper? È un metodo E eh, vabbè, ho capito che è un metodo, ma fa fammelo, eseguilo No, se non metto le parentesi tonde Non viene eseguito okay? Come se io scrivessi len senza niente Lui mi dice len, ah sì, len è una funzione Punto, ma non la usa okay? Non la fa partire Quindi l'unica eh, Avvertenza è ricordarci sempre questa coppia di parentesi Ma dopo un po' ci faremo l'abitudine Quindi vedremo che ci sono delle funzioni che di solito sono definite e si applicano a quasi tutti i tipi di oggetti, ma poi la maggior parte dei casi, eh, ciascun tipologia di oggetti ha una serie di metodi propri suoi, no? che, che si possono usare solamente con oggetti di quel tipo. Si potrebbe applicare app per un solo carattere, ma certamente, io posso. perché un, solo, un singolo carattere è, an, è, esso stesso, eh, un, us, pardon, è esso stesso una stringa. Chi arriva da, da C o da Java, eh, in quei linguaggi c'è una distinzione netta tra un carattere, che alla fine è un intero, e una stringa, che è un vettore. Qui invece non esiste, esistono solamente stringhe. Quello che noi chiamiamo carattere, altro non è che una stringa lunga 1. Fine. Quindi se il nome di 1 è un singolo carattere, ma è anche una stringa di lunghezza 1, infatti lo posso fare. Posso fare un len di nome di 1 e mi dà 1 chi non arriva da altri linguaggi lo trova ovvio chi arriva da altri linguaggi più complicati più di basso livello dice ma guarda che strano e, e questo ovviamente lo posso convertire in una stringa di lunghezza 1 quindi un carattere maiuscolo eh, i metodi non sono funzioni che funzionano solo alcune variabili ma eh, rispondo ad Angelica sono, met sono funzioni che sono applicabili ad alcuni tipi di dato non alcune variabili ok quindi la, il metodo upper funziona con tutte le variabili che contengono delle stringhe. Quello che conta è il tipo di dato a cui si applica. Upper non funzionerà su nessuna variabile che contiene un numero, ad esempio. ok. Ehm, quindi, questa introduzione sui metodi, perché eh, questo, e questo è uno schemino riassuntivo no? che cerca di ri riassumere le poche differenze, ma per noi, dicevo, se, se non si entra a fare programmazione ad oggetti eh, per perdono una piccola differenza sintattica dobbiamo ricordarci che alcune sono funzioni si chiamano in questo modo alcuni sono metodi, si chiamano col punto mm? sì, quando ti servono lo usi col punto è una piccola differenza sintattica poi in realtà semanticamente sono cose molto diverse ma eh, a noi non interessa essenzialmente entrare in questo dettaglio perché siamo entrati adesso a parlare di metodi? perché le stringhe hanno una valanga di metodi disponibili eh, ad esempio vabbè, l Upper l'abbiamo visto Prende una stringa e la converte in, in maiuscolo Lower Prende una stringa e la converte in minuscolo eh, Replace Ecco, questo è un esempio di un metodo Che ha dei parametri Sostituisce all'interno di una stringa Un valore vecchio a un valore nuovo O oh, finalmente riesco a cambiarmi la lettera iniziale del nome Se il mio nome era, continuava a essere Fulvio Il metodo replace Sostituisce Cerca all'interno della stringa Una f E la sostituisce con una g E finalmente è arrivato gulvio um, Adesso non è esattamente l'ideale Perché se ci fosse più di una f Me le convertirebbe tutte E, vabbè. e quindi dovremmo trovare Un altro metodo Ok? Eh, interessante la domanda di Filippo perché len non è un metodo perché in altri tipi di dati, ad esempio le liste si può applicare Leng e quindi si può applicare a tutti i tipi di dati che sono sequenze e le stringhe è un tipo è il più semplice di sequenze ma non è l'unico um, Ok, se volete dare un'occhiata ai metodi che una stringa vi mette a disposizione io ho messo un paio di link eh, dove ci sono paginate e paginate di di, di metodi che potete usare sulle stringhe Ad esempio index è interessante Perché ti dice Cerca all'interno di una stringa Una sottostringa e ti dice dove comincia eh? E quindi se io volessi Ad esempio Sapere a che posizione è Nome.index Che so la L minuscola Che so che c'è nel nome Fulvio Lui mi dice 2 cioè All'indice 2 si trova la L minuscola cerca dentro la stringa mi restituisce il primo indice in cui trova quella lettera. Infatti se io vado a vedere nome di due troverò proprio la L. Ovviamente se cercassi la z nel mio nome non la troverei e allora si arrabbia. E mi dice no, eh, mi dispiace, ma hai detto di cercare la z dentro nome, non c'è, e quindi ti genera un errore. E quindi ci saranno altre funzioni che vanno a cercare se c'è o se non c'è. Ad esempio c'è la funzione find che fa la stessa cosa di index ma mi dice solamente se c'è o se non c'è no? quindi restituisce un valore, se la sottostringa esiste ritorna l'indice altrimenti ritorna un valore strano che è un meno uno quindi eh, qui abbiamo delle librerie che sono confinate qui sono solamente i metodi delle stringhe che possono fare, diciamo, semplificarci la vita parecchio no? se andiamo a spendere un po' di tempo per andare a cercarle ehm... io ricordavo che ci fosse anche un reverse ma non c'è, forse c'è solo sulle liste. vediamo se, se c'è perché non me lo ricordo no, non c'è vero? No. no, perché per rispondere a quello che mi diceva ma non si può fare con un, un metodo solo a tornare a fare al rovescio ma ehm ricordo male. Ok, quindi eh, qui abbiamo appunto un assaggio di due o tre metodi, però poco per volta mentre lavoreremo magari ci dovremo abituare a due cose. Uno, andare a spulciare nella documentazione, questo link è un sito che era più facile per me da consultare, il sito ufficiale è questo ovviamente docs.python, che è la documentazione ufficiale di Python dove ci sono varie, tutti i metodi di stringhe di ciascuno c'è una, una descrizione ecco, quello che, di cui ci dovremmo abituare è anche a leggere la documentazione no? ma cosa fa questo metodo? a cosa serve? Ecco, dobbiamo imparare a leggerlo ovviamente è scritto in inglese ma questo non è un problema per nessuno non ditemi diversamente altrimenti mi arrabbio e, e, è usato a volte in un certo gergo no? ma nel senso ad esempio la find che dicevamo prima proviamo a leggerla stringa.find e ha tre parametri, sub, start e end, queste parentesi qua mi dicono che gli altri sono opzionali, cioè il primo obbligatorio e questi altri tra parentesi sono opzionali, non, fanno, non bisogna mettere le parentesi quadre, ma vuol dire che puoi metterlo o non metterlo, e lui dice restituisce l'indice più, più, più basso nella stringa dove la sottostringa sub è stata trovata, e poi lasciamo perdere quello dello slide che non l'abbiamo ancora imparato, ritorna, restituisce invece il valore meno 1 se la sottostringa non è trovata ci vuole un po' per imparare diciamo, a decodificare come è scritto qui ritorna ovviamente il valore calcolato, il valore ritornato, restituito dal metodo uh, str la stringa su cui lui lavora e questi sono i parametri che modificano il suo lavoro quindi impareremo un po' a conoscere alcuni di questi metodi sappiate che nella libreria standard ce ne sono veramente migliaia Uh, ok, altri dettagli, ma direi questo è un dettaglio molto specifico, uh, all'interno delle, delle stringhe ci sono alcuni caratteri particolari, no? ad esempio uh, sappiamo che per mettere un doppio apice dentro una stringa in teoria dovrei racchiudere la stringa tra singoli apici, e così non ho problemi, ma se proprio volessi Ehm, raccoglierla tra eh, singoli tra doppi apici, oppure magari all'interno della stessa stringa mi servono sia i singoli che i doppi c'è un carattere magico cosiddetto carattere di escape mm? escape vuol dire scappa, fuggi no? eh, estragnati per un momento il carattere di escape è la barra rovesciata, il backslash mm? che di solito trovate verso in alto a sinistra, nella tastiera italiana e in alto a destra, in quella americana eh, che ha come meccanismo generale quello di modificare il significato del carattere che segue del carattere successivo quindi il backslash da solo non vuol dire nulla ma backslash doppio apice dice ok, questo doppio apice non finisce la stringa ma è un carattere che voglio inserire nella stringa stessa fa parte della stringa quindi questo carattere finisce la stringa, questo doppio apice là la stringa che era iniziata qui, ma eh, questo doppio apice è un carattere interno alla stringa stessa. Eh, così come se io volessi mettere davvero un backslash dentro una stringa, allora dovrò metterne due, cioè una sequenza di escape fatta di backslash, backslash, e allora questo viene sostituito da un singolo carattere backslash. Se voglio andare a capo, quando stampo, posso mettere una sequenza di carattere particolare, che è il carattere di a capo però non posso batterlo con l'invio, perché altrimenti mi, mi rimarrebbe la, ri la print spezzata su due righe diverse. E allora metterò eh, una sequenza di escape, che è barra n, che viene rimpiazzata dal singolo carattere di a capo, e che quando viene stampato ovviamente farà andare a capo ciò che sto stampando. Eh, in questa tabella ho riassunto tutti i caratteri di escape, che, eh, tutte le sequenze di escape che sono supportate in Python, ma alla fine sono quelli che abbiamo visto. Eh, la capo, eh, qui c'è scritto bar new line, ma è sbagliato: è barra n, è sbagliata questa tabella. Eh, backslash, apice singolo, apice doppio, e praticamente, ah eccolo qua, barra, barra n la capo. Eh, ah no, questo qua è barra backslash e poi andrà a capo. No, questo lo lasciamo aperto. E se voglio inserire la capo, ho il barra n. Mm. Altre cose, direi che non ci, non ci servono più di tanto. Ehm. Um... Allora, eh, Alessio mi chiede se backslash conta in lang. No, conta solamente il carattere che viene sostituito. Quindi in questo caso, eh, questa sequenza backslash doppio apice conta un solo carattere, cioè il doppio apice stesso. È una, è, diciamo così, una conversione che viene fatta prima di costruire la stringa. Quando il python legge quel backslash e dice ok attenzione questi due caratteri qui in realtà li devo trattare come uno solo che un ha un significato speciale e quindi conta uno solo mm? eh, Angel dice che è come se annullasse la funzione sì, più che annullarla la, la modifica la interpreta con delle regole diverse e che ci permettono quindi di inserire dei caratteri che altrimenti non potremmo inserire perché essi stessi avrebbero già un significato dentro una stringa no? che la renderebbero sintaticamente non più valida Ok, e questo diciamo così conclude la carrellata sulle stringhe e vorrei chiudere facendo vedere un'altra funzione che è in realtà citata all'inizio dell'unità 3 ma di cui faremo solamente 3 slide adesso perché poi magari appunto vediamo un esempio allora, una possibile funzione che usa molto le stringhe è la funzione... sono tutte le funzionalità di input-output e in particolare finora non siamo, noi nei nostri diagrammi di flusso avevamo sempre detto input leggi un dato, input leggi l'altro dato, ma in Python non lo sappiamo ancora fare e non lo sapevamo ancora fare perché non sapevamo gestire le stringhe perché in realtà per leggere i dati esiste una funzione, quindi una slide sola non volevo, poi, poi rispondo alle domande e facciamo un paio di esempi eh, esiste una funzione che si chiama input che blocca il programma e aspetta che l'utente inserisca un dato eh, la particolarità è che questa funzione però qualunque cosa legga, la legge sotto forma di stringa okay? e quindi se io anche inserissi un che ne so, chiedessi l'età di una persona inserisci la tua età eh, con questo input otterrei un valore di tipo stringa quindi la stringa che contiene dentro 25 perché chiaramente ho 25 anni eh, allora questa stringa non è ancora un numero per poi poter, per convertirla in numero dovremo chiamare il, il metodo int che abbiamo visto prima quindi per poter leggere i dati nel nostro programma dovremo combinare l'operazione di input con una conversione in numero qualora ovviamente il dato sia, eh, sia di tipo numerico Se invece il dato è di tipo stringa Tipo il tuo nome Allora semplicemente lo posso memorizzare In una stringa Ok um, Allora con questo possiamo già dare corpo a, a, Ad alcuni dei programmini che, che facevamo Soprattutto rendendoli un pochino più interessanti Perché il dato non viene diciamo così, salvato dentro la, il programma Ma può essere eh, chiesto, no? acquisito eh, dall'utente allora rispondo a un paio di domande non rispondo alla domanda di Lorenzo che ha fatto prima cioè l'ho vista ma non rispondo perché mi chiede perché sono stati creati i metodi perché questo richiederebbe di capire perché si è introdotta la programmazione oggetti che è un, un argomento parecchio lungo e direi che lo si può apprezzare solo quando eh, si arriva a fare diciamo così, programmi di una certa complessità eh, quando si vede che la programmazione procedurale semplice com comincia a, a diventare troppo contorta, in un certo senso, eh, però è un discorso che ci porterebbe troppo lontano per essere alla terza settimana del corso, ovviamente, e eh, eh, quindi non, non, non mi sento di approfondire la risposta, eh, almeno in lezione, poi privatamente se vogliamo volentieri. Eh, Emanuele chiede di rispiegare i caratteri speciali, in realtà non ho capito esattamente a cosa facevi riferimento. Uh, forse ai dunque alla P2 dove c'erano back... le sequenze di backslash allora uh, Emanuele ok quindi sono Vediamolo, vediamolo allora vediamo tutto insieme con, con degli esempi okay? eh, sia la domanda di Manuele che dice come faccio a usare questi caratteri eh, sia la domanda di Alessia chiaramente che, che è diciamo, legata alla stessa cosa ehm, e lo combiniamo con la domanda che ha fatto Christian che dice ma se io non so che cosa viene inserito e voglio che vengano convertiti solo i dati numerici ok allora eh, facciamo un programmino in cui inserisco dei dati e lui mi dice che cosa ho inserito Mm? vi piace? no, fa lo stesso lo facciamo eh, un programmino inventato così sul momento in cui creiamo un nuovo file chiamiamolo oracolo perché mi dice che cosa ho inserito ok? il eh, programmino inserisce l'utente inserisce un dato il programma lo visualizza e dice che tipo di, di che tipo di dato si tratta ok? allora il tutto parte col programma che eh, chiede all'utente un dato quindi dato uguale input inserisci qualcosa questa è l'istruzione input l'istruzione input che cosa fa? ferma il programma in questo punto, stampa questo messaggio, che in questo caso non è molto gentile, ma tra di noi ci capiamo, aspetta che l'utente inserisca un dato e prema invio, e poi il valore che ha inserito viene memorizzato dentro questa variabile, dato, che subito dopo posso stampare dicendo print hai inserito due punti virgola dato. Quindi ti dico che cosa hai appena fatto. Quindi se io inserisco qua, eseguo il programma, cliccato sul verde, dice inserisci qualcosa. Eh, e mi, mi Il programma, vedete che è fermo qua, non sta facendo altre cose, e, mi, e nella, nella diciamo, finestra di esecuzione ho il cursore lampeggiante che mi dice adesso toccate inserire qualcosa. Allora, se io inserisco XYZ, quando premo invia, invio lui mi dirà ha inserito XYZ. Adesso esteticamente non è molto bello perché dopo qualcosa sarebbe bello avere uno spazio, qualche cosina, perché lui ovviamente non me lo mette lo spazio perché non glielo ho chiesto. Allora, magari mettiamo un, due punti e uno spazio, così è un pochino più bello, si capisce un po' meglio cosa succede, insisci qualcosa, xyz ha inserito xyz. z. Mm? Eh, questo funziona sempre perché Perché, dato, l'ho letto come input, e quindi è una, è una stringa, e qui sto stampando una stringa, dentro una stringa posso metterci qualunque cosa. E vediamo che è vero, nel senso che se io mi fermo, metto un breakpoint, faccio doppio clic qua per mettere un breakpoint in questo programma, così lo possiamo eseguire passo passo, e lo mando in esecuzione in modalità debug, quindi sulla frecciolina tasto destro vai passo passo. Ok, allora a questo punto il programma si è fermato qua. Io lo eseguo, sono in modalità debug, così riesco a eseguirlo passo passo. No? Vado avanti di un passo e lui mi dice inserisci qualcosa, io scrivo XYZ. Qui va a capo, è un po' diverso in modalità debug come, come interfaccia ovviamente, ma quando l'ho, solo per farci vedere che quando ho inserito il dato xyz, il debugger mi fa vedere che ho definito una variabile di tipo stringa che è proprio xyz. E, vabbè, e subito dopo me la stampa. E quindi l'ho stampato qua, ha inserito xyz, quello che abbiamo fatto prima. Sebastiano mi chiede, ma se io scrivo dato uguale a xyz, allora non è la stessa cosa? No. Allora, innanzitutto dato uguale xyz scritto così è sbagliato, perché in questo caso c'è scritto, prendi la variabile xyz, prendi il valore che in quel momento è la variabile xyz e assegna a dato questo valore. La variabile xyz non esiste. Non è una variabile. Al limite quello che dovremmo scrivere è questo. La stringa che contiene i caratteri x, y, z. Allora, in questo caso sarebbe uguale. Però se poi l'utente quando inserisce qualcosa, anziché x, y, z, volesse inserire abc, cosa facciamo? Eh, dovremmo modificare il programma in modo da scrivere abc anziché x, y, z. Cioè, noi, quando noi inseriamo un dato costante all'interno del programma, quel programma funzionerà solamente con quel dato lì. Se vogliamo che il programma. No, il nome, se io faccio un programma in cui il nome è uguale a Fulvio, tutti voi siete arrabbiati perché il vostro nome non è quello. Allora dite, questo programma è inutile, dovrebbe lavorare col mio nome, non col nome di quello là. Quindi noi adesso stiamo scrivendo i programmi, ma lo stiamo scrivendo. Per un'altra persona che lo dovrà usare solo la persona che userà il programma saprà quali dati vuole inserire io devo predisporre il mio programma per lavorare con qualunque tipo di dato ok? il dato che solo l'utente saprà è che io non ho la minima idea di quale potrà essere quindi glielo chiedo eh, io il laboratorio la volta scorsa eh, ho provato a fare questo esempio voi dovete immaginare di avere tre cervelli di essere divisi Uh, diciamo così in, con, con, con, come se foste tre persone diverse ok? c'è l'io che scrive il programma c'è l'io che userà il programma domani che non è tenuto a capirci niente di Python niente di programmazione e poi a volte usiamo anche l'io per rappresentare il computer che esegue il programma eh? Quando dico adesso io qua vedo verifico se è un numero intero, è eh, quell'io lì non sono io programmatore, non è l'utente finale ma è il computer che fa quella verifica Quindi dobbiamo sempre fare attenzione a quale io ci stiamo riferendo Adesso siamo l'io che scrive il programma, che istruisce l'io computer a fare operazioni E domani un io, nostro amico, userà il programma e inserirà ciò che vuole Io non posso sapere se inserirà x, y, z o altre cose Okay? Quindi il programma può acquisire dei dati nel momento in cui questi dati saranno noti dagli utenti che li conosceranno. Um, allora, um, dove eravamo? Allora, Anton Giulio mi dice, mi restituisce, si ferma a inserisci qualcosa, perché devi inserirlo poi effettivamente qualcosa quindi noi possiamo fare run quando io inserisco devo poi scrivere invio quando inserisci qualcosa, x, y, z invio e mi stampa inserisci a questo punto una volta che ho letto il dato è una variabile del mio programma posso farci ciò che voglio posso dire che la lunghezza di questa è eh, la di dato tanto è una stringa posso dire eh, che ne so mi piace tanto e allora me lo scrive 5 volte che ne so, e fa cose così eh? rifaccio run ciao ha inserito ciao, lunghezza 4 mi piace, me lo scrive 4 volte eccetera eccetera quindi posso fare tutti i calcoli che voglio a questo punto è una variabile esattamente come tutte le altre, semplicemente l'ho inizializzata non con un valore costante che è scritto dentro il programma, ma con un valore che dinamicamente viene inserito dall'utente. Ok? Eh, voi mi dicevate, ma se, se volessi convertirlo in un intero, quindi vorrei, vorrei ottenere il valore intero di questo dato inserito, potrei dire magari int di dato. E a questo punto dico il, il valore intero è virgola valore. No? Allora, questo qui può funzionare o non funziona? Allora, se io lo provo e provo a inserire 10, ops, non lì, scusate, sotto, provo a inserire 10, invio, ha ah, inserito 10, la lunghezza 2, mi piace, attenzione a cosa ho fatto, è 10 per 5, ma questo 10 qua è una stringa, quindi non fa 50, ma si fa 1 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, il valore intero è 10, che è il valore che ho estratto da come intero. Se però inserissi, anziché 10, xyz, eh dai, x, z, Ovviamente quando arriva qua, quando cerca di fare valore uguale int di dato, si blocca e mi dice attenzione che x, y, z non sono cifre valide in base 10. Allora vorrà dire che questa istruzione la possiamo fare solamente in alcuni casi, solamente se siamo sicuri che il dato è, è un dato numerico. Una cosa che potremmo fare è controllare se dato è is numeric. Questo isNumeric è uno dei tanti metodi della, eh, della, delle stringhe, no? cerchiamo qua isNumeric, ecco qua, ritorna vero se tutti i caratteri delle stringhe sono caratteri numerici, e invece ritorna falso in caso contrario, quindi se non contiene tutti i numeri, allora isNumeric ritornerà una cosa falsa, e allora noi dovremo dire, ma questo lo impariamo solamente domani, eh, che questa istruzione va fatta solamente se il numeric mi dice sì, sono, sono tutti numeri e quindi puoi convertirlo in intero. Se mi dice di no, e qui siamo in un rombo, no? quando facciamo il diagramma di flusso ci chiederemo, il dato inserito è un numero? Se sì, fai certe cose, se no, fai altre. Quindi l'operazione input mi serve ad acquisire i dati come facevamo già nei diagrammi di flusso. Poi per elaborare i dati... Alcune operazioni le possiamo fare comunque, altre dipenderanno dal valore e dalla natura di quel dato, quindi ci serviranno dei rombi per analizzare il dato e poi fare in modo che il programma prosegua in modo diverso. Eh, eh, è vero che lo impariamo domani, ma si scrive così, semplicemente. Si usa un'istruzione if, e si rie if poi in due punti si rientra il resto, poi domani ovviamente lo vediamo bene, eh, quindi se inserisco eh, 10, me lo stampa, il valore intero è 10, se inserisco x, y, z, si ferma, mi piace, e queste operazioni qua non ci prova neanche a farle. Mm? Eh, ma su questo, come dicevo, ci ritorniamo con più calma domani, okay? su tutte queste operazioni. Uh, isNumeric è una funzione che ritorna vero o falso a seconda che la stringa contenga solamente numeri ma come dicevo ci ritorniamo su queste cose è un'anticipazione ultimi 20 secondi diciamo così su quello che, su quello che vedremo domani uh, ci sono ancora una mezza domanda in sospeso che mi diceva ma i caratteri speciali cosa servono? ecco ad esempio una cosa che potremmo fare vedete che qua c'è scritto mi piace puntini puntini xy xy xy z um, che è un po' brutto da vedere. Allora sarebbe bello dopo il mi piace andare a capo. Allora io potrei eh, inserire ad esempio il barra n che è la sequenza di escape che corrisponde al carattere di vai a capo. Quando all'interno di una print incontro il carattere newline, il carattere di a capo che si inserisce col punto il barra n, allora non stampa una barra e una n, ma bensì va a capo e il dato successivo lo stamperà di seguito sulla riga successiva. Mm? Lo vediamo, se inserisco x y, x, y non là, sotto, x, y, z, lui stamperà mi piace, poi vai a capo e poi stampa il suo x, y, z. Quindi, se vogliamo, diciamo così, allineare i messaggi che stampiamo, ogni volta che inseriamo un barra n e di fatto eh, l'output che generiamo andrà a capo e quindi possiamo andare sulla riga successiva oppure l'alternativa ovviamente è fare print mi piace e poi subito dopo print dato per 5 su due print diverse lui va a capo automaticamente poi c'è una cosa che non mi piace che c'è questo spazio qua davanti che è lo spazio che mette normalmente il print con la virgola allora dovremmo imparare come fare a dire a print di non mettere questo spazio ma questi sono tutti dettagli che poi alla fine si imparano no? il dettaglietto di come funziona la funzione, di quali sono diciamo così, le personalizzazioni di uso delle funzioni quindi dove siamo arrivati? siamo arrivati a conoscere le stringhe come si, attiene, come si considera un carattere alla volta della stringa come si conosce la sua, lingue, la sua lunghezza e il fatto che sulle stringhe ci sono una valanga di metodi che possiamo utilizzare, che ci restituiscono delle trasformazioni o delle ricerche all'interno di queste stringhe questo ovviamente poi lo useremo eh, più avanti, no? eh, nei, nei vari esercizi, quindi non, non, ci, mettiamo, non ci metteremo mai eh, a studiare in ordine alfabetico tutte le funzioni sulle stringhe via via, quando ci serve, le andiamo a cercare e dopo un po' capiremo che se magari una certa funzione può esistere o no, la andiamo a cercare okay? Ci, ci, ci viene in mente ma verrà fuori diciamo così magari ne, negli esercizi che faremo ok e abbiamo anche capito che diventa essenziale che poi il lavoro che faremo domani eh, due cose uno, eh, essere capaci a eh, governare l'esecuzione del programma cioè certe operazioni le puoi fare o non le puoi fare a seconda delle condizioni due fare eh, Allineare e stampare bene l'output non è poi così, non è co così facile come sembra Tipo andare a capo nel, nel modo giusto, stampare un dato nella, incolonnato nel modo corretto E quindi vedremo anche un pochino questi aspetti mm? Ma ovviamente la parte più essenziale, più concettuale è quella di riuscire a gestire le scelte all'interno del programma Il tempo questa sera è finito eh, E quindi eh, noi ci rivedremo domani mattina alla solita ora Che dovrebbe essere le 10 e finalmente entriamo dentro l'unità 3 che tra, tratta appunto delle, dei condizionali eh, e quindi dell'esecuzione condizionale del codice del programma. Eh, per ora buona serata a tutti e ci rivediamo domani.